Se parlo quando ho il piccone in mano, il video finisce. Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop, scrivere codice creatore forto. così come vedete a schermo, accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi siamo in Lobby, oggi stiamo cercando di fare la sfida sì. Parlo, quando ho il picco nel mano il video finisce Ora non conta perché siamo in lobby ovviamente Ragazzi ovviamente concedetemelo Vi ricordo ragazzi che sto provando a registrare questa sfida In live insieme ai ragazzi che mi stanno guardando Sul sito Viola Infatti ragazzi vi ricordo che ogni sera Siamo in live sul sito Viola Intorno alle 8 o alle 9 Per giocare assieme a Fortnite e a tanti altri giochi Infatti di recente abbiamo portato anche tutta la serie del Last of Us Comunque basta che andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirmi Ok ragazzi, zitti Vabbè, a parte che l'arma l'ho trovata Perché io non sto parlando, scusatemi, qualche volta mi par... Ragazzi, ragazzi oh! Ma che? Ma che? Ma che, fratelli? Ma che? Ma stiamo scherzando? Ecco qua, vantaggio. Ma che che? Ma che che? Ma non ho capito Ma che era l'armata di 101, fratelli Armata di 101, fratelli Non ho capito, raga, ma che cavolo è successo? Uh, permesso? A parte che sta un tizio qua. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Io lo aspetto, io lo aspetto, no. Mamma mia, fratelli, come le ho prese. Calmi tutti. Calmi, devo stare attento. Ah, no, questo però è un fucile a pompa. Strano. No, faccio così, dai, facciamoci le bende. Mamma mia, raga, mamma mia. Allora, uh, l'arma che ho più carica, è il fucile è a pompa, poi il resto sto messo male. Aspettate. Ok, se levo l'arma non mi switch al piccone. Io devo capire quando switch al piccone, perché ovviamente non facendo una sfida simile non ci ho mai fatto caso di quando il mio personaggio automaticamente switchasse al piccone. Devo stare attento, raga, ogni volta che faccio un movimento strano mi conviene sempre stare, stare zitto, altrimenti <ride> potrebbe finire male. Splash. Ottimo. Mi curo un po'. Ok, sotto ci dovrebbe stare una cesta. Non è vero. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Era un bot Ero convinto fosse un nemico Sono andato nel panico Ah qua sta la cesta, Ok Oh Ok Cesta. Questo quasi quasi me la porto raga Questo lo cambio Ok Io credo che farò meno tagli possibili In modo da farvi vedere Che ogni volta che prendo il piccone Effettivamente Non sto parando Anche se spero che molte persone di voi Ormai si fidino Se il boss qui Ottimo, non si è assolutamente accorto della mia presenza, la cosa mi fa molto piacere. Io vorrei cambiare mitraglietta, ragazzi, perché i bot qui hanno delle mitragliette veramente molto, molto forti, mi farebbe piacere utilizzarle. Ok, aspettate, no vabbè, sta la Dramgun, faccio una cosa più intelligente, appena la Dramgun. Ok, calmi tutti però che sentivo gente costruire, qualcuno c'è in zona, ragazzi, qualcuno c'è. Sta qualcuno in zona, ragazzi, sta qualcuno sopra, ora cerco un attimo di salire e cercare di eliminarmelo anzi mi faccio però la pozza grande. Sta qualcuno sotto comunque. Non mi fido di sta cosa C'è qualcuno sotto Infatti, infatti, infatti No No, no, no È partito, è partito Via, via, via Mica ho parlato col piccone in mano Non mi pare Giusto? Giusto? Ok, ora sto zitto Ora utilizzo un po' il piccone uh -huh, uh -huh, uh -huh. Prova a giocare così, dai Se qualcosa so che le pure stanno qui No, via, via, via Via, via Ok, raga, a posto Attenzione Oh Ho su so bot Cavolo, ma c'è una mira che fa paura. No, raga, mi arriva una cicchinata però. Non posso utilizzare il piccone perché parlo sicuramente nel panico mentre lo sto fai dando. Panico. Ok, ok. Dammi tutti i materiali. Uh, facciamo così. Così vado sul tranquillo ed evito problemi. Ok, per ora 6 kill. Ci stiamo difendendo in maniera comunque esemplare, almeno per ora. Attenzione, ho sentito degli spari in questa zona, fucile da caccia. Ok, nemico lì. Cosa? Cos'è stato? Non ho capito se sono stati dei semplicissimi bot... Cioè tipo dei degli scagnozzi o cosa Facciamo che torno un attimo ragazzi alla, alla torre dove ho fightato Mi servono le cure che ho lasciato di quel tipo ora Mi pare che abbia, a, cioè mi pare che avesse possette Mi pare Che bello il rampino ragazzi, veramente bellissimo, ok uh, Facciamo così e mi porto queste, dai Che bello, uh, tizio là, tizio là Ok, ho la, lo scarro in mano Questo lo vedo scarso Non lo so, non si muove benissimo Potrei sbagliarmi ma non credo Ottimo, ottimo Devo stare zitto mm -hmm. Pulito, pulito oh, oh, oh, oh, oh, no, no, no, briganti, briganti, ciao Ok, i briganti mi fanno paura anche se sto pieno di armi, ragazzi Che volete da me? Cioè, veramente c'ho troppa paura di sti tipi Non ho capito se sono botto briganti Sono briganti, sì Che hanno eliminato un nemico, sì, sono briganti che hanno eliminato un nemico Eh, mi servono i materiali, sinceramente, quindi, ok Vai, prendiamoceli, ragazzi Vi di prendere il piccone così non, non devo stare zitto che materiali c'aveva però questo? Vabbè, non c'aveva niente Io in realtà sto messo abbastanza bene, raga, a livello di materiali Io comunque se mi sparo un nemico e vedo che sto per perdere parlo Così mi risolve il problema <ride> Un po' infame, però Comunque, raga, mi raccomando, anche voi sotto nei commenti Proponete sempre una sfida che volete che io faccia E mi raccomando, se invece tra i commenti leggete qualche sfida che vi piace Che io possa magari portare perché appunto vi interessa Mettete like, così poi la scelgo Ok, per ora... Ok, cesto Mm -hmm. Ok, niente di che Perfetto, che ansia ogni volta che prendo il piccone, veramente Io non vedo l'ora di essere costretto a dover rompere un muro con il piccone Oh, oh, oh, oh, oh, che okay. è? Ah, ok, briganti ma sta un tizio Mi ha visto? No Peccato Madonna Avevo paura di prendere il piccone, perché avevo paura di, di sbagliare a parlare. Uh, bello, fresco. Ok, raga, vai, vai. Vediamo che roba aveva sto tipo. Mica ho parlato, no, credo di no. Ma to, che panico, stavo parlando col piccone. Che panico, mi è venuto spontaneo. Questo piccone, È eh, questo piccone, questo rampino raga vi dà una mobility che veramente fa paura Ma Perché c'è una cometa? Perché sta scendendo una cometa sulla mappa? Allora raga, per ora siamo in set, io non vedo altri nemici, Lascia sta lo squalo Io ho sempre paura di utilizzare il piccone quando parlo, per ora non dovremmo avere problemi Ma giusto perché sono full e ho un set della... Madonna, cioè raga veramente sto messo benissimo Però qui ci potrebbe essere qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno, zitto, zitti tutti Sono morto, mi sa? No, si sta curando, no. Ok, mi curo con questa, raga, mi curo con la pozza grande, non fa niente. <gasps> Ma no, che panichello! Mi sono preso tre infarti. No, raga, se la sbaglio ora veramente veramente scandalo, veramente scandalo. Cioè non posso sbagliarla ora, ve prego. Ve prego, veramente. Se, se, se la sbaglio ora, non lo so. L'ho picconato, l'ho picconato che sfregio. Durante questa sfida l'ho picconato che sfregio. Siamo in quattro, Siamo in 4, fratelli. Siamo in 4, fratelli. L'avevo sentito mentre andava nel cespuglio. Come, come, come, come, come hai fatto? Quando stanno su, su quelle strutture, su quei tipo di, di deltaplani, non riesco mai a colpirli. Una kill me la riesco a prendere al volo. Però devo stare attento a non farmi sgamare. Anzi, ma io se sto fermo. Peccato, peccato, l'abbiamo iniziato a sparare nello stesso momento. Come? Come prego? Come ha fatto? Co come mi ha visto? Qui stanno altre cure, raga, ma me le vado a prendere Erano le cure di quel tipo, se non sbaglio, esatto Ah, una pozza piccola Mica avevo lasciato qualche cura dietro, eh, là sopra, raga, Ma non posso entrare in safe, ora la safe, secondo me, se entro mi, mi squaglia Cavolo, raga. Avrei qualche cura un po' più seria Potrei andare a pushare quel tizio sopra, ma stando in quattro, appena mi distraggo potrebbero pusharmi gli altri due E con tutta l'ansia e con tutte le cose che devo gestire ora, non so se è il caso Vediamo lui non se n'è accorto, anzi è stato colpito Eh, mi sa che ti è andata male, fratelli Mi sa che ti è andata male Molto bravo, molto bravo Mi è piaciuta questa Non so quanto ti convenga, sinceramente Mamma mia! Che fortuna! Stava guardando me Non so come mi ha fatto questo hit. Guardava decisamente me è morto è, mor è morto, è morto, è morto, è morto Muore di safe Muore di safe se lo sparo Cioè, guarda questo sotto Si sta rubando la kill Guardalo, guardalo in per terra. 12, madonna. Ti prego dammi qualcosa di buono. Ti supplico, ti supplico, ti supplico. Una cosa veloce. Oh mio Dio, mi sta saltando qualcuno addosso, è solo la mia impressione.